Questo emendamento del consigliere Corsetti che per fortuna vede la, il dissociarsi del Partito Democratico appunto attesta quello che dicevo prima, cioè un ostruzionismo alla delibera stessa. E la visione non è quella di possibilmente concediamo solo pubblico, la, la visione è quella di siccome ci sono congiunti, familiari o animali domestici che devono camminare affiancati sui marciapiedi alle persone e allora non c'è lo spazio per i tavolini ragazzi. Invece dei due metri canonici dovranno essere 4-5 a seconda di quante persone transitano automaticamente. Ecco, io mi sembra che portare all'estremo questa posizione sia, come ho detto prima, veramente brutto eh, in un momento come questo, anche se è in linea con la posizione del consigliere Corsetti che ha portato fino ad oggi negli anni. Grazie.